buongiorno a tutti nei giorni scorsi avrete visto un po di post della mia pagina dei miei canali facebook youtube twitter instagram che parlano di un nuovo libro della collana eh, copyleft italia che io ormai dirigo da dieci anni ormai con l'editore le edizioni di cui vediamo una testimonianza non cartonata ma viva nicola e, ed è un libro eccolo e, eh, è un libro, la prima mia esperienza di traduzione di un libro, eh, di un libro inglese, eh, anzi in realtà l'autore è gallese, eh, Martin Weller, eh, a cui poi ha partecipato anche l'altra persona che vedete eh, nel, nel video che è Elena Giglia, con cui, già, con cui abbiamo già avuto modo di collaborare per altre pubblicazioni, per corsi di formazione, iniziative varie, adesso un po' sospese per, per i motivi che sappiamo, anche perché Elena ha avuto, se si, si è dovuta fermare, diciamo, perché <ride> si è, no, si è, cammini, stai no, riprendendo... è avuto un pit stop. Sta, un pit hai stop. avuto un pit stop per... Per rimetterti in sesto un ginocchio, se ricordo bene. Allora, ehm, quindi vi volevo raccontare un po' come è nato questo libro e poi usare anche l'occasione per, per eh, approfondire un po' gli argomenti del libro. Allora, lo faccio vedere, temo che lo, lo si legga al contrario perché l'effetto specchio della, della videocamera è quello, però è la battaglia per l'open, in inglese più efficace, the battle for open, ehm, come l'Open ha vinto ma non sembra una vittoria, quindi un titolo che eh, insomma carica di entusiasmo la battaglia per l'Open, The Battle for Open, però poi il sottotitolo che fa riflettere sul fatto che probabilmente questo entusiasmo va un attimo eh, come dire, circoscritto e eh, eh, rivisto sulla base dell'evoluzione che l'Openness, che la filosofia Open ha avuto negli ultimi anni. Weller non è un giurista, quindi non, parla di, non ha l'approccio tipico che ho io nei miei libri, invece che è principalmente giu, giu, legalese, giuridichese. Eh, è un esperto di eh, tecnologie per l'apprendimento, lui ha fondato l'Open la, la, um, University, e, um, e quindi studia l'open, l'openness, eh, nell'ottica appunto dell'istruzione, dell della, de, della didattica, delle cosiddette risorse didattiche aperte, tradotte anche come risorse educative aperte, perché è la famosa equivoco education educational, io ho cercato di mantenerlo come didattico, come istruz settore istruzione non educativo, però ecco, quello è un po' l'ambito in cui ci muoviamo. Um, ho coinvolto Elena eh, come diciamo, collaboratrice della postfazione, si legge qua sotto, postfazione di... Si, si, le si legge molto bene. Si legge molto bene, vedi al contrario, ecco, eh, perché? perché il libro è... Lo, lo dico molto serenamente il libro è del 2014 il libro originale del, di Martin Weller del 2014, quindi la, la eh, traduzione che è uscita la scorsa settimana, due settimane fa quindi dal 2021 effettivamente rischiava di essere un po' eh, obsoleta un po' vecchio, cioè una mera traduzione di un libro come questo, su tematiche come queste che sono strettamente legate all'aspetto alla, all tecnologico rischiava di dire delle cose ormai eh, un po' superate e allora c'era bisogno di qualcuno che aggiungesse quel pezzo, cioè che prendesse le, le, le, le, diciamo le teorie di Weller, le, le dichiarazioni e, e anche i dati citati da Weller e ne facesse eh, un aggiornamento, quantomeno un collegamento con la situazione che, ehm, che abbiamo oggi. E questo è stato l'intervento, appunto la postfazione ragionata eh, di Elena, che io ho definito nella... nella nella mia presentazione dell'opera, nella prefazione dell'opera provvidenziale perché effettivamente io non sarei stato in grado di, di, di, di fare tutto quel lavoro anche perché mi avrebbe probabilmente preso altri mesi di lavoro il libro sarebbe uscito non nel 2021 ma nel 2022 quindi Nicola mi avrebbe giustamente detto ma siamo davvero sicuri di volerlo fare ehm, ad ogni modo, eh, allora, volevo anche... Eh, cioè, Ringraziamo Nicola è anche per. È molto corposo la postfazione, non è la classica. No, no, esatto. di Una paginetta o due eh, insomma, gra che gratifica l'autore o il traduttore, no, Poi, esatto, puoi, esatto. Dirlo, infatti, puoi dirlo Infatti, io eh, addirittura l'avrei intitolata appendice di, di aggiornamento perché effettivamente Elena ha eh, anche un certo, con uno, un approccio critico è, è anche andata a come dire, fare le pulci a Weller su quello che ha scritto nel 2014, che nel 2014 era giustamente, probabilmente era anche legittimo scrivere alcune cose, e però i sei anni, i sette anni successivi sono, hanno, diciamo, eh, hanno mostrato quali delle teorie di Weller si sono effettivamente rivelate una visione concreta della realtà, quali invece sono state smentite. Ad esempio, un, un, un, um, Weller anche nella sua, nel, nel testo di quarta di copertina, che anche qua si legge molto chiaramente, <ride> mette molto l'accento sui uh, Massive Open Online Courses, i cosiddetti MOOC, che era un tema che in effetti nel 2014-2015 era mainstream, se ne parlava molto. Sapete che ci sono quelle parole, quelle parole trigger, no? come so, eh, eh, l'anno scorso c'era, mi sembra, blockchain, se ricordo bene, quest'anno c'è intelligenza artificiale e quella era una delle parole che nel 2014-2015 effettivamente riempivano la bocca dei teorici, dei vari. Eh, ecco, prima c'è stato nativi digitali, se, se ve lo ricordate bene, Nicola se lo ricorda particolarmente <ride> bene. Quindi delle parole che a volte eh, assumono un'enfasi, una centralità mh, maggiore di quella che poi eh, diventa negli anni appena appena successivi. Eh, quindi, qua, giusto un esempio, io, io ho fatto da mero traduttore, nel senso che ho cercato di mantenere la traduzione il più, eh, come dire, il più aderente possibile, il più letterale possibile e quindi ho lasciato a Elena invece la parte di, di, di intervento sui contenuti e, e mi sembra ha fatto un, un lavoro molto molto buono ovviamente Elena ha spostato l'accento più che dal mondo dell'istruzione eh, scuola diciamo eh, eh, primaria media superiore più sul mondo dell'istruzione dell universitaria e scientifica perché è l'ambito di cui normalmente lei si occupa e infatti ecco qua il collegamento io e Elena, sempre per l'editore le edizioni, avevamo pubblicato un'altra opera, così li facciamo vedere, che era fare open access. Io avevo curato l'edizione, avevo scritto anche un, un capitolo sull'aspetto giuridico, sulle licenze open per il mondo delle pubblicazioni scientifiche accademiche, eh, però Elena aveva curato appunto, due capitoli ah. sul concetto di open access. C'era anche Nicola tra gli autori, che ovviamente aveva portato il punto di vista di una casa editrice, no? fare open access, cioè pubblicare qualcosa che per sua natura fin dall'inizio è di libero utilizzo, di libera distribuzione, di libera copia, e riproduzione, sicuramente va a toccare, la, la, cioè come dire, mette in crisi l'interesse dell'editore che invece tradizionalmente ha sempre eh, guadagnato e vissuto sulla vendita, la, la produzione e la vendita di copie. Eh, quindi ecco, faccio una domanda a Nicola così iniziamo a, a dialogare un po' ma, cioè, chi te lo fa fare? questa è la classica domanda che no, la fanno a me non, normalmente come autore no? ma tu come autore perché fai le cose le rilasci open? ma io voglio dire forse questa domanda è ancora di più è ancora più delicata e, e provocatoria per l'editore che in questo caso sei tu insomma e non solo in questo caso perché sono anche tante altre i, i titoli io quali ho a casa alcuni non li ho, li ho in ufficio, quindi, però altri titoli, sempre della collana, miei o, o di altri autori in cui ho partecipato, che sono tutti liberamente disponibili con una licenza open. E quindi facci capire qual è il tuo punto di vista, perché fai questa cosa da buon samaritano. Beh, qualche volta me lo chiedo anch'io ovviamente. Ah, ok. Anzi, io <ride> allora non vale. una volta e me lo sono chiesto più volte nel corso degli anni. Eh, diciamo che appunto eh, sono dieci anni che attiva la collana con noi, la tua collana Copyright Italia. Le edizioni nasce un pochino prima, quindi sono più di dieci anni eh, che in qualche modo me lo chiedo, ma come dire. Beh, tu non eh, lo fai solo la... con me, però nel e, senso e, lo fai no, anche no, con altre fatto, collane trovo sempre una risposta plausibile, infatti poi insomma, nel corso degli anni stiamo per superare le 250 monografie diffuse in open access oltre alle riviste quindi insomma ehm, diciamo che la convinzione sia pur qualche volta travalla eh, comunque permane ecco. ehm, cioè, la domanda classica no, è, faccio... è sul modello di business no? cioè, tu è... Sì, esatto. in realtà nasce, nasce un po' anche dalla parte della mia storia personale dalla, dai miei studi, dalla mia tesi di dottorato in realtà nasce da, in parte anche da delle motivazioni, chiamiamole ideologiche, quindi comunque uh, con uh, insomma, la, la convinzione che sia uh, giusto e porti dei benefici a tutto il settore, la diffusione uh, della conoscenza in una modalità uh, open, che banalmente uh, vuol dire Uh, gratuitamente, poi Elena adesso starà sbiancando perché non vuol dire ah, no. solo quello <ride> e lo sappiamo bene, ma poi appunto lascio a chi è più competente spiegarlo magari meglio, uh, però diciamo dal punto di vista uh, di un editore uh, vuol dire non farsi pagare uh, per chi vuole leggere, uh, da chi vuole leggere le, le opere che, che tu pubblichi. Beh, eh, non farsi pagare per le copie però magari ti fai pagare per altro no? cioè, questo esatto, è discorso il discorso del modello di business per dire un'inversione del, del modello di business che è diciamo, una cosa più, più classica cioè che a pagare eh, non sono i lettori ma sono i produttori, gli autori o le istituzioni a cui essi eh, afferiscono mm. che diciamo, è abbastanza, un modello anche abbastanza se vogliamo banale, semplice no? cioè, eh, per, per i miei ascoltatori che non sono del settore cioè sostanzialmente il libro Viene pagato dall'ente di ricerca, dall'università, dalla fondazione per cui lavora l'autore o con cui l'autore ha trovato un rapporto di, di sponsorizzazione e di sostegno per l'iniziativa editoriale e, e tu quindi vendi un tot numero di copie, sai che come dire, esci con una pubblicazione che ha già i costi coperti e il tuo lavoro coperto. E quindi il problema della vendita delle royalties sulle singole copie diventa secondario, no? Questo è un po' semplificando molto, ecco. però ecco questo esatto. è il concetto. Questo in realtà nasce appunto da: io ho fatto una tesi di dottorato che analizzava l'editoria accademica nella sua transizione al digitale, ormai, vabbè, non dico quanto, ma. 15 no, no, anni diciamolo, diciamo. Io mi sono dottorato poco dopo di te, io nel do, 2012, gennaio del 2012. Tu eri dottorato due giri prima, no? Se ricordo eh, bene, quindi. Sì, sì. Ok. Eh, e... Nello stesso dottorato, così che spieghiamo come e... ci siamo conosciuti io e Nicola, dottorato che si chiamava Società dell'Informazione ed era a Milano Bicocca e adesso non c'è più, adesso è stato no. soppresso Guarda, e accorpato. dal No, Nasce dal fatto che appunto è anche da un'analisi del settore editoriale, eh, dove in realtà era consuetudine, ma tutt'ora consuetudine, che gli autori comunque eh, pagassero per pubblicare, che in realtà... E quindi l'editore, in quel caso lì, prende i soldi due volte, cioè sia dall'autore che poi dalla vendita delle copie. E a me, da diciamo, giovane idealista, studente idealista, mi sembrava insomma, una stortura del sistema, non mi sembrava giusto, no? E da lì, insomma, an andando avanti, vedevo che non ero l'unico che percepiva eh, questa, insomma, questa ingiustizia, eh, pochi anni prima, diciamo, Insomma, in quegli anni si stava diffondendo, era già nato il movimento Open Access e quindi diciamo, è stato naturale per, per me, per le edizioni, abbracciare questa filosofia, questo modello eh, che, che era molto promettente al tempo, purtroppo non si è affermato con la rapidità che tutti speravano, che tutti gli fautori del movimento speravano, ma che con eh, forse molta fatica comunque facendosi, facendosi strada, in realtà come dire, purtroppo ci sono degli interessi economici soprattutto da case editrici, grossi editori internazionali eh, che rallentano questo, questo processo, c'è una scarsa conoscenza anche eh, dal mondo della, della ricerca dei benefici di, di questo modello, però con tanta fatica come Elena ha eh, ben presente. Il modello si sta facendo strada, ci sono editori come, come le edizioni che lo abbracciano uh, convintamente e insomma, il fatto che una piccola casa editrice come la nostra sia, sia nata e cresciuta nel corso di questi dieci anni abbracciando questo modello è la dimostrazione che ci può essere un ruolo anche per gli editori in un ecosistema di comunicazione scientifica basato sul, sull'open. Sì, Va diciamo, diciamo che il pregiudizio è quello che l'open access sia l'editoria le, dei poveri no? le, cioè, la, la, <ride> se pubblichi con una rivista open access, con un editor open access sei già, eh, ti stai già qualificando come una, un ricercatore minore invece assolutamente questo è il, è il messaggio che Elena nelle sue attività di divulgazione sta cercando di far passare io stesso, tu con il tuo modello di business eh, non è vero eh. scusami Elena stavi magari dire no, volevo, sì, volevo aggiungere due cose intanto che voi sentitevi pure giovani perché io il dottorato l'ho finito nel 1996 quindi questo come dire <ride> rac vero. racconta molte cose non era non il mia. settimo ciclo vi vorrei dire il mio dottorato era il settimo ciclo e, no però io volevo dire una, una delle mh, occasioni in cui mi è capitato di sentire parlare Nicola durante un convegno se ti ricordi eravamo al CNR a Roma Mm -hmm. e eh, mi aveva proprio colpito questa sua idea dell'editoria accademica come un'editoria di servizio perché in, in fondo noi stiamo parlando di una conoscenza che è prodotta con fondi pubblici cioè le nostre università sono pubbliche, gli stipendi dei nostri professori sono soldi pubblici quindi sono soldi di, di tutti noi e, ed è giusto che circolino liberamente ed è anche giusto che come dire, l'editore eh, si faccia pagare per un servizio e non per il prestigio. Invece quello a cui abbiamo assistito in questi anni eh, è esattamente l'opposto, soprattutto nel campo delle riviste, non tanto per le monografie, ma in parte anche per le monografie. Quando si entra in questa logica perversa del prestigio, eh, per cui per esempio la rivista, non lo so, Nature, quindi la rivista prestigiosa, se mi chiede 12.000, 15.000, 20.000 euro di abbonamento all'anno, li pago ma pago il prestigio perché alla fine i costi di produzione sono gli stessi. E questo sta diventando evidente con questa iniziativa che si chiama Plan S, di cui si parla anche nella, nella famosa posfazione, proprio perché è un gruppo di enti di finanziamento della ricerca in Europa Sta cercando di dire basta, quindi di dire noi paghiamo, ma paghiamo per un servizio, quindi non paghiamo il prezzo del prestigio, paghiamo il prezzo del, del, del servizio. E si sono, come dire, si sono create per esempio queste tabelle, banalmente, in cui un editore deve dichiarare per cosa si viene pagato. Esatto, e, però questo era già, come dire, infatti io per questo apprezzo molto Nicola, perché lui già. Dieci anni fa aveva detto questa cosa, quindi l'idea che comunque l'editoria accademica debba essere un'editoria di servizio, secondo me è molto importante, perché il fine ultimo della comunicazione scientifica è far circolare la conoscenza. Eh, voi capite bene che una rivista che costa 10.000, 12.000, 15.000 euro all'anno, eh, chi se la può permettere? Mm? E, e secondo me è una cosa che ho cercato di mettere in evidenza anche appunto nella, nella postfazione, è che questo periodo che stiamo vivendo, il Covid, la pandemia, ha messo in evidenza questa stortura. Eh. Perché, eh, voglio dire, pensate a un articolo eh, su una rivista medica, il vostro medico, il medico che vi cura, non lo può leggere, perché non ha 10.000$ dollari da spendere per una rivista, capite? Quindi il problema dell'accesso alla conoscenza non è solo un problema accademico, è un problema che ha come dire, un riflesso su tutta la società. Sì. E il Covid l'ha veramente, l'ha reso proprio evidente. Allora, in questi eh, giorni questa... ho, letto, ho letto un articolo di Enrico Bucci, eh, che seguo molto in questi giorni, perché mi sembra più, uno dei più lucidi eh, scienziati che fa divulgazione sulla eh, questione diciamo, della pandemia, e ha mostrato proprio la debolezza del, del, del, del meccanismo di condivisione dei dati. Sul, sui, lui parlava dei vaccini, ma in generale, cioè esatto. da quando è iniziata questa pandemia, eh, non è che abbiamo tutta questa disponibilità e apertura dei dati sull'epidemia. Da un lato perché c'è paura, ovviamente, no. pensate al caso Lombardia, no? che, che ci si è accorti che in realtà la Lombardia per settimane è stata in una classificata come una regione non virtuosa, era basato probabilmente solo su un errore di dati, cosa che se i dati fossero stati messi fuori in un modo trasparente, in una, in una piattaforma davvero open e quando dico davvero open vuol dire non è che non, non basta che ti metto un PDF e lì e te lo vai a guardare ma deve essere open nell'accezione più completa di open quindi il concetto di open data che vi invito ad andare a a leggere sulle altre nostre pubblicazioni, però ecco se ci fosse stata un'opena svera quel, quel problema della regione Lombardia probabilmente sarebbe emerso alla prima settimana perché qualcuno, qualche, qualche smanettone dei dati avrebbe detto signori ma qua c'è qualcosa che non torna. La stessa cosa pare che stia succedendo anche adesso con i vaccini in questo in, in quest articolo che è uscito probabilmente vabbè, intorno al 5-6 di febbraio Bucci fa notare che eh, I dati sul vaccino Sputnik e su Astra, AstraZeneca non, eh, non tornano e eh, che chiunque abbia un minimo di eh, occhio clinico sulla lettura di dati epidemiologici e su ricerche eh, diciamo farmaceutiche avrebbe potuto notare. Certo che se però i dati non ce li danno o ce li danno dopo, eh, questo problema emerge. chiaro che capisco che ci sia... Una paura generale perché siamo in un, in un momento in cui tutti abbiamo gli occhi, cioè tutti la, il mondo della ricerca, della, della, della, della produzione farmaceutica ha i riflettori puntati addosso come probabilmente mai è stato nella storia e quindi ovviamente vanno tutti no, con, con i piedi di piombo, camminano sulle uova con la paura di, di fare qualche danno allora cercano di, di muoversi con massima prudenza, però purtroppo qua c'è in gioco la salute dell'intera umanità e quindi credo che si debba fare un, un bilanciamento di, di, di interessi e capire quando e come, eh, cioè che cosa deve andare in priori, essere prioritario rispetto ad altri. Però sai, sai cosa su questo, è, ed è anche appunto un tema di cui si parla nel, nel libro, cioè nella postfazione, perché era, era doveroso fare questo aggiornamento, certo. rispetto al 2014 eh, è, è cambiato proprio il mondo nel senso che in Europa abbiamo la European Open Science Cloud, okay. che non è un cloud inteso in senso informatico, è un ambiente virtuale in cui appunto chi produce i dati, chi produce servizi e chi fa innovazione si dovrebbe incontrare, questo era per dire intanto che eh, come dire, questa opportunità della, della European Open Science Cloud non possiamo perderla, perché tutta la ricerca europea passerà da lì. E poi è per introdurre anche un altro concetto, cioè che i dati non devono essere solo aperti, devono essere anche FAIR, eh, questo acronimo che vuol dire in inglese findable, accessible, interoperable, reusable, certo. quindi i dati devono essere identificabili perché devono essere ritrovabili da qualche parte, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Per cui non è solo una questione di mettere i dati aperti, è anche il problema del formato, per esempio, in cui li metti, mh? perché non basta, come dicevi tu, mettere un file Excel, e deve esserci tutta la documentazione, perché sennò i dati, scusate, è suonato il telefono, eh, i dati eh, eh, possono anche essere interpretati male. ha staccato il eh, L'ho staccato, ma sì, continua sì, sì. a suonare. Va bene, non c'è problema. Non si sente. tanto Non ti preoccupare, non si sente tanto. Lascialo squillare. Eh. Vai avanti pure a fare. Va bene, ehm, per cui vi dicevo: allora, questa European Open Science Cloud da una parte è una enorme opportunità che non possiamo permetterci di perdere, dall'altra comporta avere questi dati fair. Quindi deve cambiare il modo in cui i ricercatori producono i loro dati e gli editori secondo me hanno un ruolo fondamentale perché devono anche loro cominciare a produrre, eh, per esempio all'interno delle riviste eh, fare una produzione che sia a sua volta fair quindi l'uso per esempio degli identificativi univoci ehm, l'uso di, non lo so, delle licenze creative commons quindi di licenze che permettano il riuso mh? Eh, quindi è, diciamo, è tutto un discorso che appunto da quell'anno, dal 2014 appunto in cui Weller aveva scritto il libro, è veramente cambiato, diciamo, l'universo di riferimento, perché appunto ai testi si sono associati i dati, i dati sono diventati fair, è nata la IOSC, quindi è nata la European Open Science Cloud. La cosa un po' tragica, qui eh, forse accennava anche prima Nicola, è che eh, i nostri ricercatori hanno poca, come consapevolezza. dire, poca di dimestichezza con questi temi, cioè io appunto faccio tanti corsi di formazione adesso anche online. E quando si chiede, avete mai sentito nominare la IOSC? No, nessuno. Beh, ed è veramente tragica questa allora, questa... scusa, riporto anche cioè, allora, questa è l'ottica tipicamente eh, diciamo, rivolta al mondo della ricerca e della scienza, il libro di Weller è come dire a cavallo perché parla di eh, mondo dell'istruzione e dell'insegnamento anche come dire, insegnamento scuola primaria, scuole medie, scuola superiore e pensa anche in quel, in quel settore, no? e lì probabilmente Nicola ne, anche lì ne sa più di me perché insomma lui fa, eh, è l'assistente universitario collabora in università proprio nelle facoltà di scienze della formazione, dell'educazione primaria, queste esatto, Questi. queste cultore della materia, no? le varie cariche accademiche. Eh, no, però ecco, pensate come la pandemia ha modificato la percezione che abbiamo oggi della didattica online. No? Cioè, quando, quando Weller ha scritto questo libro, nel 2014, parlava del, della transizione alla didattica digitale come qualcosa di futuro, no? di, di, di, di innovativo certo. che stava arrivando. E Poi cosa è successo? In, in effetti, il libro fino a eh, febbraio del 2020 Diceva delle cose, eh, cioè, utilizzava dei toni diciamo, in, con, con i verbi al futuro eh, e, e poteva essere ancora eh, come dire, attuale. Nel momento in cui è arrivata la pandemia, che ha accelerato nel giro di praticamente un mese, no? ci siamo trovati a, a prendere o lasciare. Cioè, se vuoi fare lezione, se vuoi fare attività didattica, devi fare online dietro uno schermo. Punto, Cioè non è più una scelta innovativa, diventa una situazione normale perché è l'unica soluzione. E ancora adesso questo dibattito è vivo, cioè boh, la didattica a distanza, ieri ho letto un articolo che diceva non buttiamo via la didattica a distanza con l'acqua sporca, cioè è una, è una rivoluzione che difficilmente... Eh, verrà eh, dimenticata nel momento in cui passerà la pandemia a parte che la pandemia credo che non passerà così con uno scocchio di dita perché è arrivato il vaccino sono arrivati dei farmaci ma sarà una cosa che ci anche lì avrà uno strascio con una coda molto lunga ma comunque quando saremo anche in grado di tornare a fare lezione a fare attività didattica come si faceva prima, in realtà non lo faremo più come si faceva prima, perché l'impatto è stato troppo, eh, troppo devastante, cioè non è stata una cosa di un mese di due mesi, ma è stata una, una rivoluzione che ha portato via quasi un anno e me, quasi due anni scolastici ha impattato su per quasi due anni scolastici e, e quindi non si, farà, non si potrà far finta che non è successo. E ovviamente, questo è stato uno dei punti che mi ha messo più in crisi sul libro: perché quando quando ci siamo trovati, questa primavera, perché il libro, la mia traduzione era sostanzialmente pronta questa primavera, poi così ritorniamo a parlare un po' del libro, la mia traduzione era pronta questa primavera, era arrivato il momento di fare quegli ultimi lavori di revisione, no, tipici che, che solitamente in un mese riesce a fare, con Nicola ci siamo sentiti, però è, arrivata, no, è arrivato questo treno eh, del, del, del, del Covid che ci ha scombussolato i tempi, per cui sai uscire con un libro in un periodo come quello eravamo un attimo scettici in più e questo lo dico vabbè, eh, che fa parte della mia altra attività come autore perché collaboro anche con altre case editrici mi si è accavalato ad un altro libro che, che dovevo pubblicare con eh, Apogeo, Apogeo Editore che era vabbè, il mio libro su software licensing and data governance anche quello è andato lungo per il covid e quindi a un certo punto mi, si sono, mi, si sono, come dire, mi sono saltati i piani e eh, la traduzione è andata dopo l'estate. Anche dopo l'estate ci siamo resi conto che il libro non, non poteva più essere pubblicato così com'era, una, una mera traduzione, ma c'era bisogno del, del, di qualche intervento. Quindi io in nota. Nelle note del, diciamo, della traduzione ho aggiunto ogni tanto dei riferimenti per far, per far notare che magari si può semplicemente aprire un link per vedere come quell'argomento è stato trattato successivamente. Ma poi c'era bisogno di qualcuno che queste, queste materie le masticasse più eh, correntemente e allora ecco che ho alzato il telefono e ho detto Elena, visto che sei a casa in questo periodo di autunno e ti stai annoiando, non, non avresti voglia di darmi una mano? e lei mi ha dato una mano molto di più rispetto, a quanto io, rispetto alla mia aspettativa, nel senso che mi aspettavo appunto la classica postfazione di 3-4 pagine, invece sono diventate quasi 20, no? cioè nell'impaginato di oggi sono circa una quindicina di pagine, e con tanto di bibliografia, altra cosa importante, cioè la bibliografia di Weller è una, uno degli aspetti più interessanti probabilmente del libro, che sono circa 7-8 pagine fitte di bibliografia, ma poi in nota alla postfazione di Elena c'è una bibliografia che possiamo considerare di aggiornamento Cioè per chi vuole ehm, leggere documenti e scritti e articoli più recenti, quindi dell'ultimo anno anche E che tengono già in considerazione della rivoluzione covid, della rivoluzione della pandemia Può far riferimento ai, ai link forniti da Elena ehm, Niente, allora come, come dicevo, giusto, giusto un... Ehm, panoramica sul, sugli argomenti del libro allora Weller apre con eh, un capitolo che si intitola La vittoria dell'open quindi dà per scontato eh, che in un certo senso l'open abbia già vinto ok. mentre quando io, ho fatto, quando io mi sono occupato di questi temi primi, i primi anni erano il 2004-2005 il mio primo libro era Copyleft and Open Content del 2005 parlavi dell'open come appunto una cosa, un bel sogno che forse si sarebbe avverato. Poi negli anni appena successivi è arrivata Wikipedia, che secondo me è il, il, il grande... Cioè, anzi, Wikipedia era del, dei primi della prima metà degli anni 2000, però il suo grande successo e il suo riconoscimento è arrivato nella seconda metà degli anni 2000, e quello è stato il primo segnale che l'Open eh, non era più una, un, un gioco per pochi idealisti e per pochi buontemponi idem il successo di, dei, dei sistemi informatici open, perché eh, Linux che si viene percepito come un sistema operativo di nicchia per pochi, per pochi smanettoni, in realtà noi ce l'abbiamo nei cellulari Android, nei, nei router, nei, nei frigoriferi, nelle lavatrici smart, nelle tv smart, quindi è stato un trionfo del, dell'openness anche dal punto di vista informatico, Um, però ecco quindi il punto, il punto di partenza è che l'open abbia vinto però poi i capitoli successivi iniziano a, come dire, a fare le pulce a questa vittoria inizia a chiedersi che tipo di openness e che cosa intendiamo per openness altro una riflessione non da poco e poi ecco c'è un capitolo il terzo sulle pubblicazioni in open access che è diciamo, il tema di cui abbiamo forse già di più discusso in questa presentazione e su cui ripeto probabilmente trovate maggiori approfondimenti sul nostro fare open access che è del 2017, quindi abbastanza recente, e poi inizia a parlare delle cosiddette open educational resources, cioè le risorse didattiche aperte. Quello è l'aspetto che probabilmente con l'avvento della pandemia richiede maggiore riflessione e aggiornamento. Il libro è anche uno dei più corposi, cioè nel senso che sono, siamo, diventa, siamo arrivati a compresa bibliografia e presentazione e postfazione di Elena, oltre le 300 pagine, 306 pagine, quando normalmente, insomma, i, miei, i libri della collana, vedete, faccio vedere la, lo spessore, i libri della collana invece sono sempre abbastanza leggeri, l'obiettivo è, è di fare divulgazione, quindi la collana Copyleft Italia di Edizioni ha un approccio divulgativo, sono pubblicazioni solitamente che vanno sulle 160-180 pagine, ehm, eh, ribadisco, i libri della collana sono tutti: non solo parlano di temi open, ma sono tutti open quindi li trovate sia sul sito delle edizioni, sia sul mio sito e sia su altri repository. Infatti, adesso ci daremo da fare, magari anche Elena ci darà una mano per mettere anche il, il libro di Weller nella, nella traduzione italiana su qualche repository open access e ehm, aspettiamo anche recensioni, nel senso che io confido che qualcuno mm. abbia voglia di scrivere due righe su questa, su questa nostra impresa. Eh, po posso aggiungere prego, prego, una sì, cosa sì, sì, sì, su scusate. questo? Eh, perché appunto è un altro punto a favore di, di Nicola, perché eh, chi ha sofferto molto in questo periodo di pandemia sono le biblioteche, perché le biblioteche erano fisicamente chiuse. Quindi eh, mie colleghe, per esempio all'Università di Torino, eh, che impazzivano, cioè stavano su anche la notte per cercare materiale educativo per gli studenti, perché non tutti i, come dire, gli editori sono illuminati come le edizioni come Nicola Cavalli, eh, alcuni non hanno proprio la copia digitale del, del volume, per cui il volume rimaneva chiuso fisicamente in una biblioteca fisica chiusa e gli studenti non avevano possibilità di avere una copia digitale. Siamo nel 2021, io veramente mi chiedo che cosa aspettino anche gli editori accademici italiani a, ad aggiornarsi, e, e un'altra cosa che appunto non c'è nella postfazione perché è, è di questi giorni, è successo che molti editori, in questo caso internazionali, eh, stiano facendo pagare alle biblioteche 500, il 500% in più per la copia digitale rispetto alla copia cartacea e la copia digitale ha un solo accesso, quindi la può leggere un solo lettore, mentre ovviamente la copia cartacea è in biblioteca quindi va in, va in consultazione e certo, la possono leggere in tanti si aggiunge a questa criticità anche quella delle adozioni che io non conoscevo ma l'ho conosciuta di recente perché ho seguito una casa editrice come avvocato quindi ho seguito una casa editrice che, che, che lavora nel mondo delle, delle pubblicazioni scolastiche non accademiche quindi scuola, in quel caso è la scuola media e ho, e ho scoperto che c'è tutto un mondo dietro delle, delle adozioni, prenotazioni, saggi, copie e saggio ai docenti che innesca tutta una serie di criticità che appunto vanno, vanno, vanno tenute in considerazione in questa rivoluzione che stiamo vivendo. Tra l'altro, scusate, stavo, visto che stavo parlando appunto dei contenuti del libro, dopo la parte su eh, l'istruzione open, open, quindi le Open Educational Resources, i MOOC, la Open Scholarship, un capi Vabbè, a parte che c'è un capitolo interessante che si titola L'istruzione è malata e la narrazione della Silicon Valley, cioè come la Silicon Valley, il successo della Silicon Valley, quindi diciamo primi anni, gli anni tra il 2010 e il 2015, quando la Silicon Valley, il mondo di San Francisco e la Bay Area era visto come l'Eldorado, però ha creato una narrazione distorta, secondo Weller, del mondo della didattica e dell'istruzione. Lì vi lascio leggere il capitolo che è molto interessante. Poi c'è un capitolo che si intitola L'openness messa nudo, cioè va a fare le pulci proprio a tirare fuori i punti dolenti, ma poi ecco gli ultimi due capitoli sono proprio quelli che ci fanno capire come questo libro era già in una prospettiva appunto di, di, di, di cambiamenti molto, molto, molto radicali dei prossimi anni. Cioè, il penultimo capitolo si intitola Open Education e Resilienza. Resilienza è una parola che io non amo particolarmente. <ride> Nella, vabbè, eh, è una la parola di... chiave del 2020. Bravo, però... esatto. Forse, la, eccola lì, l'abbiamo trovata, la parola chiave del 2020. Però ecco, vedete come, cioè, parlare di Open Education, quindi di didattica aperta, di didattica open, legato al tema della resilienza... Capite come questo, cap questo, questa parte, questo, questa, queste riflessioni di Weller probabilmente sarebbero da rivedere nell'ottica dell'impatto che ha avuto la pandemia sì. e di come, appunto, abbiamo dovuto mettere in gioco la cosiddetta resilienza, cioè cercare di, di rimanere, insomma, di tenere la, la, la, la barra dritta e anche se c'era questa cosa che aveva, è arrivata, questa, questa, questa rivoluzione, questa. Um questa sciagura, perché chiamiamola col suo nome, che ha messo in crisi anche i rapporti umani, anche ha, portato via, insomma, ha separato le famiglie, ha creato problemi per i ragazzi che, hanno, magari, che avevano già delle, dei, delle difficoltà di apprendimento e che quindi hanno perso il treno, adesso saranno da recuperare nei prossimi anni. Quindi la resilienza è un tema davvero chiave, giustamente come Nicola ha fatto notare, forse era quella la parola trigger di quest'anno. Ma poi l'ultimo capitolo, il futuro dell'Open capisco che leggere nel 2021 un libro che è, che è scritto nel 2014 leggere in un libro questo capitolo che si intitola il futuro dell'open fa sorridere perché c'è caspita quello che, che per Weller era il futuro nel 2014 quando questo capitolo è stato scritto probabilmente per noi è il passato cioè è successo negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 eh, però ecco da un lato è anche interessante cioè leggerlo in quest'ottica qui vedere come come solamente sei anni fa si guardava il mondo de dell'immediato futuro con occhi diversi rispetto ai nostri è secondo me molto interessante e stimolante, ripeto se altre persone altri esperti di questo argomento della open education in particolare hanno, eh, vogliono aggiungere dei pezzi cioè vogliono far notare che Weller magari ci ha visto male o ci ha visto particolarmente bene o che alcune cose andavano probabilmente riviste e modificate e lo vuole aggiungere, io sono disponibile a come dire, non, non possiamo aggiungere un'ulteriore postfazione perché il libro ormai è uscito fatto e finito, però sono disponibile a dargli spazio sui miei canali, sul mio blog, sui siti eventualmente dell'edizione possiamo aggiungere un PDF da scaricare, eh, ben volentieri. Quindi la traduzione ha questo scopo di rendere questo, questo libro, questo contenuto, secondo me è molto valido eh, di questo autore, questo autore britannico anche ad un pubblico che fa fatica a leggere l'inglese, ovviamente chi invece avesse già letto, letto la versione inglese eh, può scaricare il nostro, il nostro file semplicemente per leggere l'intervento di Elena. Eh, ringrazio anche altre persone, ecco questo ci vuole, perché, che, che, che, hanno, che sono citate nella mia prefazione eh, e presentazione che sono vabbè, Luna, Luna Guaschino che mi ha dato una mano tecnicamente nella traduzione, perché tradurre dall'inglese è eh, una, una lingua che mastico, però ogni tanto qualcuno che, che, che, che ti dà un occhio, che ti rivede alcune forme, alcuni, alcuni passaggi che ha tradotti lei, io poi li ho rivisti, quindi è stato molto utile, lo ringrazio, e poi il, il buon eh, Andrea Mangiatordi che è stata la persona che mi ha segnalato il libro, cioè Quattro anni fa, circa nel 2016-2017, è stata la persona che mi ha detto guarda, se vuoi fare una traduzione, visto che era da un po' di tempo che masticavo l'idea di fare una traduzione di qualche libro rappresentativo del, del settore open, dell'argomento open, e Andrea mi ha detto guarda, anche se non è giuridico, quindi anche se non è nelle tue corde pienamente, prova a leggere questo e prova a riflettere se, se, se secondo te è, è, è nell'ottica una traduzione valida da fare, in effetti, in effetti aveva ragione e l'ho fatto volentieri. Avrei, ammetto, preferito riuscire a farla in, in tempi più brevi, però quando, quando poi si lavora in, in cioè, attività di autore, una, diventa secondaria rispetto all'attività di formatore, di, di avvocato, purtroppo il tempo rimane quello che è. Comunque, eh, non so, Nicola, hai qualcosa da, da aggiungere? No, beh, non hai detto quanto costa il libro nella versione cartacea. Giusto, bravo. Allora, <ride> allora la versione cartacea costa 18 euro. E eh, a volte mi chiedono, ah, non lo trovo. Non è... Allora, sul, libro, sul sito di Leedizioni, leedizioni.it, si può ordinare la copia, sono già disponibili. Eh, la, copia cartacea, la copia digitale è open e quindi è, è gratuita. Eh, oppure scusami, su Amazon e su qualche altro store ha, un, ha un, un prezzo simbolico, questo non me lo ricordo, li messo... eh, No, purtroppo Amazon eh, non accetta eh, i file, file open access, un diciamo, gratuito, cioè che poi Open Access Amazon non possono stare insieme. Certo. Eh, però c'è diciamo, un file gratuiti non li accetta, quindi non si può scaricare da Amazon, ma si può scaricare dal sito di edizioni, dal sito della collana Copy Earth Italia, dal tuo sito e uh, in realtà è indicizzato nella directory of open access books e quindi sarà anche in tutti i cataloghi delle biblioteche che, che si potrà diciamo, scaricare gratuitamente da un'ampia uh, diciamo, si potrà trovare molti Sì, Sì, sì. confido eh, poi che i vari uh, amici smanettoni, bibliotecari, wikipediani eh, open sourceari ci aiutino a eh, metterlo sui vari repository così abbiamo più la cosiddetta ridondanza Um, ultima annotazione è Weller. Um, l'ho informato attraverso Twitter. Um, ho fatto un tweet dicendo che è uscita la versione, finalmente è uscita la traduzione italiana del, del libro, e l'ho taggato lui ha commentato, sounds cooler in Italian, cioè suona addirittura più, più fico, più, più, più bello in, in italiano. Sapete che gli anglofoni hanno questo fascino particolare per la nostra lingua, no? Cioè, dicono che qualsiasi cosa detta in italiano ha sempre un suono, ha sempre una, una sua poesia, una sua musicalità. Non so quanto sia vero, però a loro suona così. E quindi questo è stato il commento. Eh, gli manderemo, gli notificherò anche questa nostra presentazione video, non so sinceramente cosa capirà, se sarà in grado di capire qualcosa, perché l'abbiamo fatta tutta in italiano e, eh, e basta, e se non avete altre annotazioni direi che ci possiamo salutare, ringrazio tutte le persone che hanno, che hanno seguito e che ci sostengono costantemente, eh, perché appunto, eh, ripeto, è, a volte è anche una battaglia, come ha detto giustamente Nicola, eh, idealista e quindi abbiamo bisogno anche di un sostegno di quel tipo, cioè chi sposa questa filosofia eh, no, no, non, non, non ci fa un dispetto se diffonde i nostri contenuti, anzi lo ringraziamo volentieri, cioè se cliccate su quel tastino che c'è sotto ogni contenuto che si chiama o condividi o eh, che ne so, consiglia secondo te, consiglia su LinkedIn condividi su Facebook, eh, mi piace su Instagram, non so eh, non siate avari perché aiuta molto non tanto per rinfrancare il nostro ego ma anche per far conoscere questo contenuto e questa quindi filosofia anche ad altri soggetti prego Elena ma perché guarda quello che stavi dicendo tu sull'ultimo capitolo il futuro dell'open è perché come dire è, è, ci dà anche una prospettiva storica cioè quello che poteva sembrare acquisito nel 2014 esatto. invece in realtà nel 2021 siamo ancora qui a doverlo ribadire quindi questo esatto. fa anche capire che questa battaglia appunto, per, per l'open non, non è mai finita. Insomma. Purtroppo è vero, ci sono interessi, eh, quando ci sono interessi economici di queste grandi case editrici che non intendono l'editoria come intende Nicola, eh, Nicola eh, veramente fa capire quanto proprio bisogna lavorare ogni giorno, lavorare ogni giorno con i ricercatori, con, perché poi sono i vostri autori, quindi sono quelli che poi scrivono, eh, quindi è proprio un lavoro continuo, serve tanta diffusione, serve tanta come dire, partecipazione che poi è uno dei, come dire, dei criteri dell'openness. Quindi... Ottimo, grazie, grazie. Grazie, grazie a voi due in particolare, a grazie a tutti coloro che hanno seguito. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci, ciao ciao.